Rolling Stones a Lucca, hit da riascoltare prima del concerto. I The Rolling Stones hanno scritto la storia della musica attraverso il loro sound, un po' rock e un po' blues, senza precedenti né successori che possano reggere il confronto. La loro discografia affonda le radici in una società reduce dalle prime depressioni economiche e da una guerra mondiale e arriva, portando spensieratezza, proprio quando il mondo ne ha più bisogno. The Rolling Stones, musica per tutti. La musica dei The Rolling Stones, che il 23 settembre ascolteremo al Lucca Summer Festival, trascende letà e si adatta a qualsiasi tipo di playlist. Nemmeno le ultime generazioni possono definirli vecchi finché non li vedono in fotografia, perché la loro musica non ha mai avuto una data di scadenza. Ecco perché il concerto sarà un motivo d'incontro per tutti, adulti e piccini, insieme, sotto le mura storiche di Luca a godersi una magia che va avanti dal 1960. Painted Black. Intramontabile classico, è la canzone dei record, la prima a collocarsi in testa alle classifiche musicali inglesi e americane nonostante Brian Jones abbia deciso di crearne l'apertura con un sitar, strumento tipicamente indiano. Undermit una bella canzone che ci ha fatti invece crescere, ci ha insegnato che cos'è l'amore e come stabilire un dialogo persuasivo con l'altro sesso. Questa canzone, che sfrutta le infinite potenzialità di uno strumento musicale curioso e inusuale come la marimba, esprime la forte carica sessuale dell'adolescenza, dei primi contatti amorosi, del bisogno di incontrarsi. The Rolling Stones, le canzoni che ispirano le generazioni. Quando citiamo alcuni dei momenti più grandi e importanti dei The Rolling Stones, non possiamo far a meno di menzionare Brown Sugar, con le sue allusioni e i suoi doppi sensi, con la sua forte carica sensuale e tutti i dubbi che ha suscitato, nel corso degli anni, fino a che Mickey Hager non ha svelato l'arcano, rompendo tutti gli schemi e le convenzioni del 1971. Brown Sugar parla di praticare sesso orale a una donna di colore, un atto che, pur essendo accettabile per i tempi, non aveva mai raggiunto la musica popolare e di cui nessuno parlava se non a bassa voce. Daltronde, sappiamo che Mickie è un donnaiolo incallito e ma ha anche dei difetti. Street Fig Team Man, che con un po' di fortuna suoneranno anche a Lucca. È una canzone interamente dedicata a michiagger in cui il cantante si prende tutto il tempo per sfottere le finte ribellioni, le convenzioni anticonvenzionali e, soprattutto, i The Beatles. Se non l'avete mai vista dal vivo, vi attende probabilmente un viagger che zampetta come un gallo in giro per il palco, atteggiandosi a padrone di ogni cosa. Il shoot and scream, il king taking, il rail at all servants se non è una chiamata alle armi questa. Junping Jack Flash nasce invece dal bisogno di rifugiarsi nella musica. Arriva nel 1972, quando, dopo anni di abusi di sostanze stupefacenti, i The Rolling Stones si danno una bella ripulita e cercano nelle loro note quel brivido adrenalinico della libertà. Negli accordi di Impin jack Flash c'è questo, e molto altro. E poi c'è Jimmy Shelter. Tutti amano questa canzone, e a buon vedere, questa canzone cattura le del 1969 americano, un anno di tumulti sociali e politici. In questa canzone si sente la paura e l'ostilità nei confronti della guerra in Vietnam, e si avvertono i primi attriti tra i membri della band. Questo capolavoro, scritto a due mani da Kate Richards e Mickey Adger, è forse il traguardo più importante della loro storia come musicisti e come amici.